Stiamo per andare a Padova a vedere la Cappella degli Scodegni. Padova, come vedete, si trova nel Veneto. Andiamo a vedere la nostra cartina dell'Italia. Visto che è bella. Qui abbiamo un po' di foto della Cappella degli Scodegni. Andiamo a vedere altre foto. Questa è una visione esterna della cappella qui abbiamo una foto sempre esterna entriamo dentro la cappella degli schieni La cappella degli Scovegni è famosa per gli affreschi di Giotto. La cappella è stata fatta da Enrico degli Scovegni, che era un importante banchiere di Padova. Faceva parte della sua abitazione, era una cappella privata. Nell'Ottocento è stata acquistata dal comune di Padova. Stava per cadere in disgrazia, come il palazzo di Enrico degli Scoveni. Dopo l'acquisto dal comune di Padova si fanno dei lavori di restauro e viene ridata bellezza a questo K-Lavoro 18